Bentrovati alle previsioni del tempo per la giornata di venerdì 31 luglio 2020, la cui definizione è caratterizzata dall'incalzante alta pressione proveniente dal libeccio andaluso, è perciò sostenuta l'ipotesi di cielo ampiamente schiarito in partenza di giornata, con modeste coperture sugli specchi d'acqua interni, ed in entrata ed in uscita al settore continentale, il quale potrebbe ospitare a metà giornata, insieme al Golfo Ionico, densità in alta quota ed anche in forma di lieve piovosità sulla dorsale appenninica settentrionale. Ogni altro eventuale annuvolamento si prevede in dissoluzione a scapito della verticale trentino-toscana e lievi rimanenze residue alle estremità orizzontali dell'area continentale in previsto spostamento durante la chiusura del giorno ed in entrata all'arco livornese nelle ore notturne, sospinte da corrente in incidenza le coste tireniche, comprese le isole. Discesa variabile sulla sull'Adriati e dalla rosa dei monti alpini dalle alte quote di Lombardia e sebbene sia prevista accelerazione nelle strettoie marine il bollettino marittimo prevede quiete generale tendente alla calma nelle chiuse marinare e mare mediamente mosso ad occidente della Sardegna e nel suo canale col continente africano con le registrazioni delle temperature presenti si notifica l'aumento sensibile dei rilevamenti sia nelle quote massime che nei minimi resoconti delle 24 ore precedenti. Salutando in conclusione si fa augurio di buona giornata.